Signore, il nostro corpo, Signore, sulla nostra mente, sulla nostra anima, sul nostro spirito e chiediamo umildemente, Signore, nel nome di Gesù di lavarci, di trasformarci, di rinnovare la nostra mente, Signore. Noi ci pentiamo di ogni cosa che noi abbiamo, che noi abbiamo fatto e non è stato allineato, Signore, Signore alla verità, Signore al Vangelo di Cristo, Signore. Nel nome di Gesù. Signore, come tu ci hai perdonato, vogliamo perdonare a coloro che ci hanno offesi e vogliamo, Signore, benedirli, perché, Signore, la nostra lotta non è contro carne, non è contro sangue. Signore, ma sono con, contro le forze delle tenebre, contro i principati, contro le potestà, contro Signore Satana e tutti i suoi seguaci, nel nome di Gesù. Amm. perciò noi perdoniamo e benediciamo perché siamo stati chiamati a benedire Amm. Signore toma il controllo di ogni cosa Signore, nel nome di Dio coprici con il tuo sangue copri ogni luogo dove ci troviamo nelle nostre case coprici con il tuo sangue potente copri Amm. il messaggio con il tuo sangue potente affinché colui che è venuto a rubare a distruggere e a uccidere non ruve, Signore, la il seme piantato che riceveremo questo, questa sera nel nostro cuore, mm. nel nome di Gesù Cristo. Signore benedice ai miei fratelli che sono presenti e benedice coloro che non hanno potuto partecipare agisce nelle loro complicanze. Signore allontana il male e liberaci da ogni tentazione. Benedici benedice il pastore, guidalo Signore, udalo con potenza e parlaci per mezzo di Lui. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, in comunione e in accordo, Signore, ti diamo lode e gloria e onore per tutta l'eternità, che sei benedetta in eterno. Amen. Amen, amen, amen. amen. Gesù è il Signore, gloria a Dio, alleluia. Cantiamo questo canto, sentiamo questo canto insieme. Gloria a Dio, Amen. È un canto bellissimo. È un canto che riguarda il centurione, il centurione romano. Quando il suo servo era malato, quindi cercò di far chiamare Gesù. E vediamo che quando Gesù voleva entrare in casa sua, gli venne incontro e gli disse, Signore. Io non sono degno che tu entri nella mia casa, ma di una parola e il mio servo sarà salvato. Il Signore Gesù Cristo si era meravigliato del, della fede di questo centurione, di questo uomo straniero che non è neanche un giudeo, un religioso, ma era un soldato, ma aveva fede in Dio aveva riconosciuto l'autorità di Gesù. Eh, quindi è molto importante, quando noi leggiamo la parola, dobbiamo avere fede. La parola di Dio nella nostra vita si manifesta per mezzo della fede. E quella fede trasforma in miracolo, in salvezza, in benedizione, in vittoria, in, in grazia tutto quello che in questo mondo ci, ci viene contro egli opera tramite la sua parola per mezzo della fede quindi oggi vediamo come meditare la parola quindi meditare la parola significa rimurginare su qualcosa riflettere pianificare nella mente proporsi intendere. Quindi la parola greca implica anche analizzare con la mente e a volte viene anche tradotto con il verbo immaginare. Quando noi leggiamo la parola di Dio, molte volte leggiamo la parola di corsa, come leggere il giornale, no? Ma quando leggiamo la parola è importante anche ogni tanto sì, dare del tempo, riflettere, immaginare eh, e poi eh, anche chiedersi cosa cosa voglia dire e chiedere allo spirito santo eh, di spiegarti di rivelarti è importante perché gesù dice quando verrà lo spirito santo che il padre mio manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa dice quindi è importante, dopo che abbiamo accettato Gesù Cristo, noi dobbiamo nutrirci della parola. Quindi quando noi riflettiamo, rimu rimu quando rimungiamo, diciamo, cominciamo a rimunginare, eh, e poi pianificare nella mente, in, eh, cominciamo eh, a proporsi, a intendere come, lo sta come masticarlo e poi farlo scendere nel nostro stomaco per farlo diventare che cosa? Nutrimento, forza, energia. E così anche la parola di Dio nella nostra vita deve essere così. La Bibbia lo chiama, la parola di Dio è come il cibo, come il pane, come il latte. Oggi abbiamo in mezzo a noi il nostro fratello Ludovico, quindi Ludovico in questo momento sta bevendo il latte, beve il latte il latte gli fa bene. Cosa fa? L'ungoia dopo lo stomaco lo lavora. E così anche noi nel nostro cuore, nella nostra mente, dobbiamo prendere la parola, nutrirci e poi meditarci sopra. È buono meditare la Bibbia per due motivi, in particolare per riflettere su una conoscenza corretta. Uno, il quale ci porta a rinnovare la mente. Più noi leggiamo la parola, meditiamo la parola, la nostra mente viene rinnovata, purificata, santificata, ok? Quindi tante cose false che sono in questo mondo, che, sono, che ci hanno riempito, pian piano col tempo vengono annullati dalla nostra vita. Quindi comincia ad avere posto la parola di dio quindi la nostra mente viene rinnovata e poi per entrare in contatto con dio perché attraverso la sua parola più conosciamo la parola e più abbiamo il documento di identità di dio nel documento di identità mio la gente le persone vedono chi sono quando sono nato, dove abito, quanto sono alto, tutti i particolari. Quindi è molto importante, più leggiamo la parola, più cominciamo anche a metterci in contatto con Dio, quindi con la preghiera, con la lode, con la meditazione. È vero, rimuginando, riflettendo, pensando a lui è molto importante è la parola che crea la fede in noi la parola in cristo crea fede in noi più conosciamo la la parola e più la nostra fede cresce gloria a dio si può meditare attraverso uno studio tematico come facciamo noi quindi scegliendo un soggetto, come abbiamo fatto l'altra volta, su cui riflettere, per esempio, il battesimo. Quindi scoprirne la derivazione greca o ebraica, il significato, in un buon dizionario. Quindi molte volte anche alcuni significati lo possiamo anche trovarli in qualche dizionario. E poi, Cerca da qualche radice che, o, da, che ha origine in pratica eh, e poi considera, rifletti sul contesto dei versetti che ti porteranno a studiare altri soggetti correlati al battesimo, come la remissione. Andiamo a vedere quando una persona viene battezzata, cosa dice la parola di Dio in Atti 2,38. Leggiamo insieme... Al fratello Mario, leggiamo insieme al fratello Mario: atti 2 Dice Mario: Dice Dice questo per Mario riduzione dei la promessa è per voi se è vostro... ok Dio ti benedica quindi okay. allora Pietro cosa dice? Prima di tutto ravvedetevi e poi siate battezzati per, il, per la rimissione dei vostri peccati diceva ok quindi una persona che riceve Gesù Cristo come il suo Signore Salvatore, che sa che ha vissuto una vita di, pecca di, di, di peccato, perché noi da quando siamo nati abbiamo portato sulle nostre spalle, sulla nostra spalla, che cosa? Tutto il peso del peccato che Adamo ci ha fatto ereditare. Ok? Quindi, questo viene cancellato quando noi accettiamo Gesù Cristo, cioè una persona matura come me, come te, che già crescendo anche ha commesso dei peccati. Abbiamo detto bugie, abbiamo rubato, abbiamo odiato, abbiamo fatto dei dispetti a qualcuno o altre cose. Allora nessuno ci ha insegnato, non siamo andati a, scu a scuola del peccato, ma è una cosa naturale che è nel nostro carne, nel nostro io, che noi lo abbiamo anche sviluppato nel crescere. Allora quando ac abbiamo accettato Gesù Cristo, cosa facciamo? Ci ravvediamo, chiediamo perdono a Dio. E poi cosa facciamo? Veniamo battezzati in acqua, che significa morire con Cristo e risorgere con Cristo. In più significa anche abbiamo la remissione dei peccati, come dice Paolo. Quindi quando noi leggiamo queste parole cominciamo a meditare, no? Perché ci sono, perché Pietro ha detto "ravvedetevi". Per quale motivo? Questi qua erano gente religiosa, gente che digiuna Gente che era lì in Gerusalemme nel giorno della Pentecoste per pregare, per adorare, per portare sacrifici a Dio, per portare sacrifici di peccato a Dio. Ma, ma Pietro gli disse ravvedetevi perché la mia religione, la mia conoscenza della parola, la mia, la mia eh, entità cultura non mi può salvarmi l'unico che mi salva è Cristo appena pietro disse ravvedetevi i 3.000 persone di quei religiosi che erano a Gerusalemme hanno accettato Gesù hanno detto cosa dobbiamo fare per essere salvati pietro disse ravvedetevi siate battezzati nel nome di Gesù e avrete la remissione dei peccati. Non solo, riceverete il dono dello Spirito Santo, che è la promessa di Dio per tutti quelli che sono vicini e lontani. Vedete? Quindi c'è una conseguenza, molte volte l'avremo letto tante volte, ma lo abbiamo passato, ma quando meditiamo comprenderemo tante cose, per quello che viene l'insegnamento della parola è importante. E poi vediamo la fede. Marco 16, 16, cosa dice? Marco 16, 16. Okay. Vedete? Una persona che crede completa il lavoro. Allora, leggendo questo punto qua, cosa faccio io? Io medito. Dice chi crede e sarà battezzato. Ma non basta solo credere? Sì, quando noi abbiamo creduto, abbiamo accettato Gesù, siamo nati di nuovo, siamo stati salvati, ok? Siamo diventati una nuova creatura, ma Deve anche succedere qualcosa nella nostra vita. Dobbiamo anche morire con Cristo, essere battezzati, addempiere la parola di Dio. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Qua cosa vediamo? Chi ha fede in Cristo viene battezzato Ok? e salvato. Okay? Chi non ha fede in Cristo non si battezzerà mai, perché non ubbiderà mai alla volontà, alla parola di Dio, perché anche Cristo Gesù, essendo Dio, essendo figlio di Dio, all'età di, di 30 anni, venne battezzato per mezzo di Giovanni il Battista. Qua, cosa, cosa disse Gesù Cristo a Giovanni? Quando Giovanni disse, Signore, io devo essere battezzato da te, non tu da me, ma il Signore è venuto anche per essere d'esempio per tutta l'umanità. Allora Gesù gli disse, dobbiamo addempiere tutta la giustizia di Dio. E venne battezzato. Quando Gesù venne battezzato, appena uscito dall'acqua, dal cielo, il cielo si aprì, scese una voce, ecco mio figlio in cui mi sono compiaciuto. E poi scese lo Spirito Santo su di lui, dice la Bibbia. Quindi è importante meditare su questi punti qua. Quindi in Marco 16,16... 16, ci fa comprendere che cosa la fede il credere, credere significa avere fede. Ok, andiamo a leggere invece primo Pietro 3,21. Cosa dice primo Pietro 21, cioè la nostra cos coscienza cosa diventa viene purificata. Primo Pietro. Primo Pietro eh, tre ventuno. Primo Pietro tre ventuno. È in fondo? Sì. era figura del partesimo il ora figura... no? allora se noi meditiamo Pietro 21 dice: "Quest'acqua, guardate cosa dice. Quest'acqua era figura del battesimo, sta parlando di Noè. Noè attraverso l'acqua fu salvato, lui tutta la sua famiglia. Quando tutto il mondo periva attraverso per mezzo del diluvio allora Pietro spiega sul battesimo il significato del battesimo che cos'è. Dice «Quest'acqua è la figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso io. Dio». Il battesimo significa anche «Io» peccatore, uomo peccatore che intendo che ragiono che ho la coscienza che comprendo di avere sbagliato, peccato davanti a Dio. Cosa faccio? Faccio una richiesta, chiedo. Ok? La richiesta di una buona coscienza verso Dio. E poi dice: Esso Ora salva anche voi, mediante la risurrezione di Cristo Gesù. Quando abbiamo letto, quando noi meditiamo queste parole, rimuginiamo queste parole, allora comprendiamo cosa significa il battesimo, comprendiamo il motivo perché noi veniamo battezzati, comprendiamo il motivo perché noi Crediamo, comprendiamo cosa significa una buona una richiesta di una buona coscienza. Le persone che hanno una buona coscienza, che amano Dio, fanno la volontà di Dio, e qua vediamo che chiedono: che cosa? Il battesimo. Questo è anche, dice, esso è la salvezza. Questo, eh, esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Cristo Gesù. Significa anche che noi, quando veniamo battezzati, moriamo con Cristo e poi, quando usciamo dall'acqua, il significato figurativo della risurrezione con Cristo, morti al peccato e viviamo per Dio, okay? Quindi questo è il significato. Quindi dice, Esso ora ci salva anche voi mediante la risurrezione, la risurrezione di Cristo Gesù, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli principati, potenze, gli sono sottoposti. Tutte le potenze che sono nell'universo sono sottoposti al nostro Signore Gesù Cristo. Gloria a Dio. Ok, okay andiamo avanti. E poi vediamo anche Atti 22,16. Atti 22,16. Quando leggiamo questo punto, vediamo che Paolo si battezzò. Quando venne battezzato, lui invocava il nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Amen. Atti 22, 16. Quindi Anania, entro da lui, gli disse, versetto 16, e ora, e ora, perché indugi, alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Ma perché? Paolo era una persona religiosa, addirittura lui serviva a Dio, era uno che serviva a Dio. Lui faceva parte del, della casa di Dio, era insieme ai sacerdoti, era colto, era un dottore, era anche eh, allievo di un certo sacerdote, insegnante, rabbino, che si chiamava Gamaliel. Quindi Paolo si riputava, si riteneva in quel tempo una persona santa, una persona giusta, che ama Dio, che serve Dio. Addirittura, siccome amava Dio, serviva Dio, siccome era così santo, perseguitava la Chiesa di Cristo, uccideva i cristiani, arrestava, torturava i cristiani per servire Dio. Guardate il peccato come inganna l'uomo, ma vediamo quando ha accettato Gesù Cristo, Anania gli disse, perché ritardi gli dice, quindi muoviti, invoca il nome di Cristo Gesù e sia battezzato e così anche tu sia lavato dei tuoi peccati invocando il suo nome. Questo nome si chiama Gesù. Quindi perché devo invocare il nome di Gesù? Perché il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome. Quando noi ci battezziamo, ci battezziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Soprattutto invocando il nome di Gesù Cristo. Gesù è il Signore. Gesù, il re dei re, gloria a Dio. Amen? Quindi qua comprendiamo, quando leggiamo, meditiamo queste parole, ci porta, ci fa ragionare, ci fa immaginare cosa significa il battesimo, a cosa serve il battesimo, come mi devo battezzarmi, come si è battezzato Paolo. È vero o no? Quindi non è che leggiamo, che lo leggiamo come un giornale, o come un telegiornale, lo leggiamo, alcune cose ricordiamo e poi basta, è finito lì. Il giornale, il giorno dopo, diventa vecchio, viene buttato. Quanto costa un giornale? 1,50 euro. È vero o no? O 2 euro. Quanto costa un giornale oggi? 2 euro. 2 euro. Guardate. Prendi il giornale, lo compri, lo leggi. Se per caso ti dimentichi di leggere qualcos'altro, il giorno dopo non lo vai a prendere, perché è vecchio. La notizia è vecchia, non serve più a niente. E vai, torni ancora dal giornale, prendi un altro giornale lo leggi. Verso sera diventa vecchio. È vero o no? Quindi non serve più a niente. Ma la parola di Dio ha più di 5.000 anni. Cioè questa parola è eterna, è sempre nuova. Più noi la leggiamo, la meditiamo, la immaginiamo, ci cambia, ci trasforma, ci rinnova, ci guarisce. La Bibbia dice, egli mandò la sua parola e li guarì. Io una volta ho sentito una bella testimonianza, un missionario andò in Africa con un traduttore, con, un, con una persona che traduceva dall'inglese in, um, nella lingua di quel locale, di quel luogo, è andato si sono radunate le persone quindi ha, ha detto di ha parlato di Gesù Cristo e poi ha letto Isaia capitolo 53 allora mentre leggeva il traduttore traduceva mentre traduceva il traduttore le persone venivano toccati, guariti, sanati, perché ci credevano. Il giorno dopo, quelle poche persone che erano, diventarono una moltitudine di persone che erano lì ad aspettare per guarire, per sentire la stessa cosa. Quando il predicatore è andato a leggere un altro un'altra parte della Bibbia, gli hanno chiesto, no, no, no, no, per favore, per favore, leggimi ancora quello che hai letto ieri, Isaia 53. Guardate, ha letto ancora Isaia 53, la potenza dello Spirito Santo si è manifestato, le persone sono stati guariti, i demoni sono usciti, i ciechi hanno recuperato la vista, Dio ha fatto grandi cose. Vedete? Perché la parola di Dio non si invecchierà mai. Gesù disse, le mie parole, la mia parola è spirito e vita. Quando noi la leggiamo, la meditiamo, la, la ripetiamo, la ragioniamo e la, eh, la mastichiamo, comincia a operare nella nostra vita, comincia a portare miracoli, cambiamenti nel nostro cuore, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di parlare. Cambia tante cose. Quindi è importante meditare la parola. Oggi il tema è meditare la parola. Andiamo a vedere. Quindi, avete capito? Quindi, invocando che cosa il nome di Cristo. Paolo, quel persecutore, quel, quel distruttore delle chiese che distruggeva la chiesa, i cristiani, perseguitava, uccideva, Paolo si trasformò, cambiò, gloria a Dio. È Dio che lo ha cambiato. Quindi riflettere sulle domande che hai o che sorgono dalla lettura delle scritture, come ad esempio quali sono i requisiti per il battesimo, qual è lo scopo del battesimo, quando veniva fatto, in quale lasso di tempo. Vedete? Molte volte ragioniamo quando che devo essere battezzato. quando... Quindi se ci sono esempio questo, no? Cioè ci sono dei, dei pensieri, delle domande dentro di noi. Allora domandiamoci, ragioniamo pensiamo meditiamo e andiamo a leggere la parola e troviamo la risposta allora si può meditare facendo uno studio espositivo come per esempio lo studio verso per verso che noi facciamo ogni sabato prendiamo un libro e poi un po alla volta da un punto all'altro, un capitolo lo leggiamo e poi meditiamo insieme. Ognuno dice quello che il Signore gliel'ha rivelato, quello che ha, che ha capito, che ha compreso. Molte volte a vicenda cosa facciamo? Impariamo, cresciamo spiritualmente, ci prepariamo a essere anche noi insegnanti del Vangelo. Tutti possono diventare insegnanti del Vangelo. Quando ricevono Cristo nel loro cuore. Ok, quindi cresciamo. La chiave in questo caso è riflettere, pensare su questo libro, in particolare così a lungo da diventare familiare con il suo contenuto, i capitoli, i versetti. Una volta, ognuno di noi, quando anche Mario, no, quando gli dicevamo. Uh, leggici Isaia 51 e poi dove questo 51? Dove Isaia? Adesso piano piano sta imparando e così anche l'Isa. Ognuno piano piano comprendiamo da qu qual è il Vecchio Testamento, qual è il Nuovo Testamento, quali sono le lettere, quali sono i salmi. Cioè si comprende più conosciamo la parola e più diventa familiare. I capitoli diventano familiari, i versetti diventano familiari. In più, quando c'è bisogno nel momento dell'angoscia dei pericoli, nel bisogno veramente, allora comprendiamo lo Spirito Santo, ci dà la parola, ci fa ricordare la parola, ci fa, ci fa andare a vedere nella Bibbia eh, una scrittura che serve proprio per noi, per quel momento, per superare. Un rancore, una rabbia, un qualcosa. Mi capite? È importante. Quindi è così che si cresce. In più, quando meditiamo si può meditare la Bibbia, cioè la parola di Dio, studiando le parole, ok? Studiando le parole possiamo meditarle. Cosa significa una certa parola? Cosa significa la parola Signore? il nome di Gesù, il significato di Gesù per esempio. Cosa significa Gesù? Ma Gesù è italiano? Gesù è cinese? Gesù è africano? Che nome è Gesù? Gesù in ebraico significa Yeshua. Yeshua in ebraico letteralmente significa salvatore. Ok? Quindi, vedete, il nome di Gesù, già il suo nome, significa salvatore. Uno che salva dalla morte, che salva dalla malattia, che salva dalla perdizione. Cioè, questo nome è così potente che ci salva dai pericoli, dalle, dalle situazioni, dalle circostanze. L'unico nome che salva. Quindi il nome Gesù, per esempio, meditiamo, cosa significa? Significa Salvatore. Quindi, e poi l'appellativo Cristo, il cognome Gesù Cristo, ma Cristo è il cognome di Gesù? Non proprio. Cristo in greco significa unto, in ebraico è mashia, messia. Okay? Messia, Cristo significa unto. Messia, il Messia Gesù, Hamashia Yeshua, in ebraico. Quindi, oppure, cosa significa la parola giustificare o giustificati? Cioè, noi siamo, Dio ci ha giustificato. Gesù è venuto per giustificare l'umanità. Da che cosa? Giustificarci davanti al Padre dai nostri peccati. Quando noi non accettiamo... Si non si sente? Non mi senti? Ok. Aspettiamo un attimo la sorella Magdalena. Quindi, quando noi meditiamo impariamo tante cose. Cristo significa l'unto. Giustificare significa essere giustificati davanti a Dio nella fede in Cristo. Giustificati vuol dire che abbiamo il diritto di stare alla presenza di Dio, abbiamo la possibilità di essere chiamati figli di Dio. Gloria al Signore. Ok, eppure si può meditare un determinato paragrafo della Bibbia. Okay. ok? Eppure si può meditare un determinato paragrafo della Bibbia. Un paragrafo è un'unità di pensiero in forma scritta, una parte, solitamente composta da diversi frasi. Quando l'autore cambia l'oggetto dell'infasi di ciò che sta scrivendo, solitamente inizia un nuovo paragrafo, okay? Quindi noi cosa facciamo? Torniamo indietro e meditiamo il paragrafo. Cosa voleva dire? Il significato. Quando mediti le scritture, fai attenzione ai segni di interpretazione o di interpunzione, come il punto interrogativo. Perché pone quella domanda? Come si collega al contesto? Quindi molte volte quando leggiamo tante cose le comprendiamo col tempo, soprattutto con l'aiuto dello Spirito Santo. Quindi ci sono delle domande. Quando Gesù fa delle domande a, ai capi sacerdoti, quando loro lo chiedono, quando lui risponde in modo diverso. Cioè, allora perché Cristo ha parlato così? Perché ha risposto così di Giovanni? Qual è il motivo? Quindi, meditando, cioè pensando, molte volte riusciamo anche, lo Spirito Santo ci aiuta a capire la scrittura. Quindi la meditazione della Bibbia non è solo la ricerca delle parole, ok? ma la ricerca di Dio dietro la parola. Cosa dice Dio? Cosa vuole dirmi il Signore? Cosa sta dicendo alla congregazione o a me? Quindi più conosciamo la parola, più leggiamo la parola, più la meditiamo, dentro la parola conosciamo il desiderio di Dio verso di me, verso gli altri, verso l'umanità. Per esempio, Dio ha tanto amato il mondo che ci ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma sia salvato. Cosa mi fa meditare? Mi fa meditare l'amore di Dio, mi fa meditare quanto Dio mi ama, mi ha amato più del suo figlio e mi ha dato il suo figlio in modo che io sia salvato. Quindi cosa mi fa meditare? Mi fa, cosa mi fa capire? Mi fa capire che lui non vuole che io perisco, non vuole che io vada all'inferno, alla perdizione eterna, non vuole che io soffra per l'eternità. Perché? Allora comprendo l'amore. Leggiamo solo questa parte e finiamo. Pace Valentina. Ah, sì, scusate, sono appena entrata con lavoro. Non ti preoccupare, sorella. Leggiamo un attimo Giovanni 3, dal versetto 16. In poi. Da questo abbiamo conosciuto che con l'amore. No, no. Ok. Eh. Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Sedici, sedici. questo, la luce che non vuole, si per paura che non vuole, invece opera la verità, si avvicina alla luce senza timore. E appaiono manifeste le opere sue perché sono fatte secondo Dio. Ok, basta così, grazie. Amen. Amen. Vedete? Vedete quanto qua dentro possiamo. Vedete? Sì, sì, grazie, grazie. Vediamo: qua dentro possiamo meditare tanto di Dio, possiamo meditare tanto dell'uomo peccatore. Ve Possiamo meditare tanto, ragionare ehm, la, eh, il danno della mancanza di fede nel Figlio di Dio. È vero o no? Quindi stiamo vedendo come meditare la parola. Quando leggo la parola, invito, sopra, invitiamo, invitate sempre lo Spirito Santo. Io prima di cominciare ho pregato tanto che lo Spirito Santo possa aiutarci a comprendere la parola di Dio, che possa aiutarci a capire, a meditare, a comprendere quello che stiamo imparando oggi. Perché lo Spirito Santo è il vero Maestro, non sono io, ma è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo insieme alla parola di Dio cosa fa? Opera nella nostra vita, ci istruisce, ci insegna, ci fa comprendere. Oggi stiamo vedendo come meditare la parola. Satana non vuole che tu leggi la parola, Satana non vuole che tu ti nutra della verità, Satana non vuole che tu ti riempi la tua mente con la parola, ma ti riempi di tanta preoccupazione, di tanta paura, di tanta ansia, di tanta rabbia, in modo che eh, tu ti allontani sempre di più da Dio ma quando tu leggi la parola, cominci a meditare, a pensare alla parola che tu hai letto e poi la pronunci, la, la ripeti, la dici a te stesso, allora in quel caso, in quel momento, tu cominci a trasformarti, a cambiare, a essere una persona positiva, più dolce, più potente, più saggia, più eh, astuta in Cristo, più saggia in Cristo. Quindi vedi la differenza del mondo, il sistema del mondo, del peccato, allora cominci anche a sottovalutare le cose del mondo e amare sempre di più Cristo. Perché quando tu mediti la parola, comprendi anche che Dio ti ama. A me, molte volte noi diciamo, perché Dio fa questo? Perché Dio fa così? Una persona mi ha detto ma tutte le persone buone muoiono. Oggi è entrata nella, nel mio ufficio, ah, tutte le persone brave muoiono, eh, mentre questi cattivi malvagi sono ancora in vita. Allora io ho risposto, ma anche quei mal malvagi non meritano la morte, perché anche per quei malvagi Cristo è morto per loro. Quindi forse hanno avuto problemi, quando erano giovani, non hanno ricevuto l'amore, non hanno compreso il significato dell'amore di un padre, di una madre, dell'amore di un amico, di un fratello. Allora, molte volte le, le persone sono amare perché non hanno ricevuto amore. Ma quando ricevono Gesù, quando ricevono Cristo, quando comprendono, meditano la parola di Dio, comprendono quanto Dio li ama, cambiano, si trasformano diventano strumenti dell'amore, quindi è importante mai giudicare nessuno Dio vi benedica Amen. Amen Anche a voi Dio vi benedica la prossima volta vi farò delle domande ok? Abbiamo già passato, sono già le dieci quindi vi farò delle domande, ci saranno delle domande e poi come l'altra volta risponderemo. Se riesco, vi rimando su Whatsapp i versetti, li leggete con calma. Va bene? Gloria a Dio. Preghiamo insieme. Eh, preghiamo insieme a Mario, a Lisa, a Chiara. Chiara, se riesce a pregare, ringraziare Gesù. Ok. E poi Valentina, alla fine la sorella Maddalena. No, non c'è Ok, gloria a Dio. Dimmi, caro Mario, dimmi, dimmi. Ma mica bisogna imparare a pregare. Papà, e... no? No? Ti ricordi cosa hanno detto? Guarda, hanno detto, i discepoli di Gesù Cristo gli hanno detto, Signore, insegnaci a pregare. Ma Gesù gli ha detto, parlate con il mio padre. Hai capito? Padre nostro. Eh. Quindi... Ah dai chi? di padre no, nostro. Se vuoi dire padre nostro, di, di padre nostro non c'è problema. No, perché no, da quando sto seguendo, sto seguendo mm. Sì. Bravo. No, meccanica canti, No, quello no. Va bene. bene. Mm. Forse, okay. quello, Forse è quello, ma, ma, ce ma nel tuo cuore c'è sempre una preghiera. Ma sempre eh. Magari alcune cose faccio fatica a comprenderle, altre poi le comprendo. Mm -hmm. il fatto di a me è sentirvi pregare. Va se bene. Se capaci di esprimere mm. Grazie per la parola e per la figlia Ma Vorrei dire soltanto mm. che mi un'altra quello che sto prendendo ringrazio che il Signore mi avvicina e mi insegna ringrazio signore Amen. sono con di parte di questo gruppo nel quale il Signore è il nostro maestro Amen. chiedo nella parte sua amendere Amen. Dio ti benedica. Bravo, grazie. Bravo. bravo, bravo Mario. Tutti abbiamo imparato così come te, tutti quanti. Va bene. Preghiamo con la sorella Lisa, e poi Chiara, e poi Valentina, alla fine Magdalena. Alleluia, grazie Padre. grazie per la presenza dei miei fratelli e grazie per la tua parola Signore. Tuo nome ti chiedo di coprire con il tuo sangue e di benedire tutte le persone che in questo momento sono, sono qui eh, unite perché comunque come dice la tua parola quando due o più persone sono unite nel tuo nome Signore tu ci guidi ci santifichi Signore. Amm. Ci rendi umili nel cuore, Signore. Ti prego, Signore, di, di aiutarci sempre di più a comprendere la Tua parola affinché noi possiamo comprendere e, e mettere in pratica tutti gli insegnamenti. Amen. Signore, la Tua parola è importante deve essere al centro della nostra vita come un alimento che, del quale dobbiamo nutrirci, Signore. Amen. Nutrirci della Tua parola, e dei Tuoi insegnamenti, Signore. Ti prego, Signore, di perdonare i nostri peccati, perché siamo peccatori, ma con il tuo perdono, Signore, possiamo migliorare. Ti prego, Signore, di renderci persone umili, di non sopravvalutarci, di non sottovalutarci, ma di seguire i tuoi insegnamenti, Signore. Ti prego, Signore, nel tuo nome ti chiedo di, di fare in modo che riusciamo ad essere sempre di più Perfetti nel tuo nome, perché la perfezione comunque non riusciremo mai a raggiungerla, perché la perfezione, Signore, sei tu, tu sei l'Onnipotente, Signore, però nel tuo nome e con i tuoi insegnamenti, Signore, possiamo comunque migliorare. Signore, ti prego che la, la tua parola per noi, Signore, sia un nutrimento che possa germogliare nel nostro cuore e accrescere in noi i sentimenti di amore di amore verso il prossimo. Ti prego Signore di benedire i miei nemici, di benedirli affinché nessuno possa provare contro il loro nemico rancore, rancore ma benedirli affinché possano migliorare, Signore. Sì. Ti prego, Signore, ti chiedo in questo momento che più persone possano comprendere l'importanza della Tua presenza nella nostra vita, l'importanza della tua parola. Prego per la, perché affinché tante persone riescono ad avvedersi e ad avvicinarsi sempre di più ai tuoi insegnamenti, Signore, te lo chiedo nel tuo nome, nel tuo nome, Signore, ti chiedo di benedire tutte le persone che in questo momento sono in ascolto, di benedire le loro famiglie, di, di benedire di concedergli serenità. Signore, in questo momento ti prego per tutte le persone che soffrono per tutte le famiglie che non hanno una serenità, per tutte le persone che sono negli ospedali a combattere contro le malattie e che soffrono la solitudine, Signore. Ti prego per tutti quei ragazzi che hanno perso la strada del bene, ma sono persi nella strada del, del male, ti prego di, di riprenderli e di ricondurli alla tua strada, Signore, perché Tu sei il Dio dei miracoli attraverso di te possiamo vedere e raggiungere la serenità, vedere i miracoli, Signore, tutti quei, quei giovani che sono abbandonati nella droga e che è difficile per loro riuscire a venirne fuori, ma grazie a te e grazie al tuo amore e grazie alla tua potenza riusciranno a salvarsi, Signore. Amen. Signore, ti prego di benedire le nostre e le nostre uscite di fare in modo che sempre di più ci avviciniamo a te, Signore, perché noi con te siamo dei vincitori, senza di te non siamo nulla, Signore. Ti prego di, di buttare nell'abisso di distruggere tutti gli spiriti maligni di questo mondo che in qualche modo cercano di distruggere l'umanità, la serenità, la quotidianità delle persone, l'amore, l'amore. Fa che l'amore vinca sempre sull'odio affinché il bene superi il male, perché in te siamo vincitori e con te saremo salvi, Signore. Ti prego di benedire nel tuo nome e di coprire con il tuo sangue, Signore, le persone che sono in ascolto, le loro famiglie. Di benedire il pastore Michele, la sua famiglia, di ungerlo, Signore. Grazie per, per questa gioia per quella presenza. Della Sua presenza nella nostra vita, Signore, perché Lui in questo momento ci ha ricondotti a te, ci guida nella Tua parola attraverso la potenza dello Spirito Santo, ed è veramente per tutti noi importante, Signore. Benedici Michele e la Sua famiglia, amen. affinché tu sia benedetto in eterno. Amen. amen, amen. Amen amen alleluia gloria a Dio. Amen. Alleluia. a Dio. Ringraziamo con Chiara. Accendi il microfono, Chiara. Sentite? Sì, adesso sì. Eh, ringrazio Gesù per ogni giorno che ci concede, eh, da non dare scontato, ma vederlo come un dono prezioso, così come anche il cibo che ci dona ogni giorno e che spesso mi dimentico anche di benedire. E ringrazio Dio Padre, mm. grazie per il dono bellissimo che mi ha dato, che è mio figlio, è proprio da questo che cominciamo ad pensare il vero valore della vita, prego, soprattutto per quelle donne che vogliono e anche uomini che vogliono realizzare questo sogno, che possa arrivare a loro con più facilitazione, e le complicazioni ad oggi, prego per loro, Padre, e, e chiedo al Signore Gesù di, di proteggermi da ogni male. Che spesso si può incombere su tutte le nostre famiglie, che possa tenerci lontano da ogni tentazione di Satana. E ringrazio Gesù, veramente per tutto quello che ho, spero di poter aiutare i fratelli e le sorelle che mi sono vicine e tutte le persone che conoscerò. E grazie, veramente ringrazio Signore, e spero veramente di imparare a conoscere la Sua parola. Amen. E ampliare così il mio amore verso di lui. Amen. E migliorandomi così proprio come donna madre, rendendolo soddisfatto come figlia. Amen. Amen. Amen. Amen. amen. Dio ti benedica. Amen. Alleluia. Grazie Padre. Preghiamo con la sorella Valentina. Valentina accendi il microfono. Mi sentite? Sì, sì, va bene. Il sì. microfono oh, okay. signore di allontanare ogni guerra, ogni male, ogni malvagità che c'è in questo mondo. Okay. Ti prego, Signore, di allontanare qualsiasi opera di Satana da tutte le famiglie. Ti prego, Signore, di aiutarmi a crescere come madre, di darmi l'intelligenza, di darmi la saggezza per affrontare ogni per affrontare le difficoltà che la vita mi può mettere davanti e per me e per mio figlio mm. ti prego Signore questa preghiera è dedicata um, a, a me e a mio figlio perché domani uh, dopo tanto tempo avrà un incontro con il suo papà ti prego Signore di fare in modo che in modo sia ad esserci un amore vero dentro ognuno dei nostri cuori verso Amen. di te il Signore perché Amen. tu Signore sei l'unica salvezza per noi Amen, Alleluia. Grazie. Amen. Grazie Padre Amen. Grazie. Amen. Amen Dio ti benedica Valentina Dio vi Amen. benedica veramente Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Finiamo, alleluia. finiamo alleluia. con la sorella Magdalena, Dio ti benedica, Magdalena. Alleluia. alleluia. Anche a voi, fratelli, alleluia. Dio ti benedica grandemente nel nome. Alleluia. alleluia. Signore, veniamo con ringraziamento, Signore, davanti a te in questo momento, Signore, in accordo. Grazie, Signore. Io voglio ringraziare te, Signore, in modo particolare. Signore, per questa famiglia spirituale che tu mi hai dato in Cristo Gesù. Benedici, Signore, alleluia, ognuno di loro, Signore, ognuno di coloro che anche che non hanno potuto partecipare, includendo alla nostra sorellina Enel, Signore, alleluia, a Signore, alleluia, agli altri, Signore. Nel nome di Gesù abbonda, Signore, perché tu sei abbondante, Signore, mm, con eccellenza, Signore, manifesta le tue promesse, le tue benedizioni, Signore, con la quale ci hai benedetto, nel, Signore, nei luoghi cedenti, Signore. Grazie, nel padre. nome di Gesù, noi siamo solo ambasciatori qua, Signore, sulla terra, e noi solo riceviamo le benedizioni che vengono dall'alto, dal tuo trono, Signore, per quello vogliamo ringraziante nel nome di Gesù, grazie per la potente parola Signore, grazie, per lo studio di oggi Signore, benedicite, Signore, aiutaci a ognuno di noi Signore a, a, a meritare la tua parola che è Spirito e che è vita Signore, aiutaci a nutrirci sempre di più, Signore alleluia, nel nome di Gesù a essere Signore affamati, signore, assettati della tua parola e a essere, signore, guidati allo Spirito Santo che sempre ci guiderà in ogni verità, signore. Noi ti ringraziamo. Grazie veramente dal profondo del nostro cuore. Usa ancora il nostro pastore, Signore. Usa, Signore, dale una, una doppia porzione della tua opzione, Signore. Signore, affinché per mezzo della sua bocca, Signore, tu possa fortificare, Signore, la tua chiesa, Signore, i tuoi figli, che posso, Signore, rivelare, rivelare la tua potente parola, Signore. Per mezzo di essa potremo... Signore, essere fortificati, disciplinati, Signore, saper come camminare, come andare per le tue vie rette, alte, giuste, sante, nel nome di Gesù Cristo. Aiutaci, Signore, a conoscerti sempre di più, perché tu ci hai invitato, Signore, a imitarti la tua immagine e somiglianza, Signore. Aiutaci, Signore, a dare frutti, Signore, buone e in buone opere, Signore, per la gloria del nostro Dio mediante Gesù Cristo, il suo figlio amato. Signore, ti ringraziamo. Opera, Signore, nelle nostre mancanze. Grazie, Padre. Nel nostro Signore, opera, Amen. Signore. Amen. Tu conosci ogni cosa. Signore, noi siamo nudi davanti ai tuoi occhi. Tu conosci ogni cosa. Aiutaci, Signore, alleluia. Ogni, ogni ogni del nostro desiderio, Signore, Tu possa, Signore, soddisfare, Signore, alleluia, perché noi preghiamo conforme alla Tua volontà. E se si linea, Signore, alla Tua volontà, Signore, noi... Alleluia, sappiamo, Signore, che riceveremo quello che chiediamo, Amen. perché lo alleluia. facciamo per fede nel Tuo nome, Signore, chiedendo che si manifesta la Tua e non la nostra volontà. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, Grazie, Padre. Signore, benedici, Signore, alleluia, Signore, a coloro che sono malati, Signore. Signore benedice coloro che sono presi, Signore. Signore benedice, Signore, coloro che sono affaticati, Signore. Coloro che non hanno forza, coloro che sono caduti, Signore. Moltiplica la loro forza, Signore, alleluia. Nel nome di Gesù Cristo noi chiediamo, Signore, un, un sopranaturale, Signore. Alleluia. Su tutta la terra, Signore, alleluia. Mm. Signore libera, Signore. Libera, Signore. Libera del gioco, Signore rompe le catene, Signore rompe i lacci, i legami, Signore Rompe nel nome di Gesù Cristo libera le nostre famiglie, i nostri figli, Signore nel nome di Gesù Cristo noi preghiamo libera le nazioni, Signore libera, Signore, alleluia manifesta la tua pace, Signore che è al di sopra di ogni intendimento umano, Signore benedici le nazioni, perdona le nazioni, Signore che regni, Signore, la Tua grazia, Signore. Signore, che possiamo salvare, Signore. Alleluia, evangelizzare. che possiamo portare la Tua parola, perché le anime possano essere salvate, Signore. Glorificati, Signore. Mm. E Spirito Santo glorifica il nostro Signore in ogni area della nostra vita, nel nostro ministero, amen, in amen. Cristo Gesù. Amen. Signore. Nelle nostre finanze, Signore, benedici, Signore, alleluia, abbonda, perché Tu sei quello, Signore, un alleluia. Dio grande e misericordioso, pieno, Signore, di amore e di bontà, Signore, lento l'ira e grande misericordia in verità. Signore, vogliamo ringraziarti, Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, Signore. Mm. Mettiamo questa sera il resto di questo tempo, Signore, i nostri sogni, Signore, custodiscilo, Signore, coprilo con il tuo sangue, perché in te noi confidiamo, Signore. Mm. Nel nome... Di Gesù, Signore, Amm. che la tua grazia abbonde, che, la, che il tuo amore, Signore, ci vesta, Signore, e che la comunione con lo Spirito Santo sia sempre con ognuno di noi, Signore, guidandoci in ogni verità. Amm. A te la lode, gloria e onore per tutti i secoli di secoli. Signore, grazie, e benedice ancora il pastore e la famiglia, Signore, la sua famiglia e i suoi figli, Signore. Abbonda, Signore, nel nome di Gesù su di noi per la gloria del tuo nome. Grazie, Signore. Nel nome di, Amen. di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Facciamo l'ultima preghiera. Amen. Facciamo l'ultima preghiera. Amen. Facciamo preghiera. Amen. Alleluia. Padre, mettiamo Valentina nelle tue mani. Signore, copriamo Valentina. Amen. Copriamo Tommaso col sangue di Gesù Cristo. Signore, proteggili Amen. qualsiasi cosa. Signore, tu cammina davanti a loro, proteggili, stai davanti a loro. Ogni complotto, ogni attacco del nemico sia distrutto dalla loro vita. Signore, ti ringrazio per Valentina, grazie per Tommaso. Signore, manifesta la tua gloria, la tua presenza, il tuo miracolo nella loro vita. Signore, grazie anche per la sorella Chiara, la benediciamo. Signore, fortificala, falla crescere spiritualmente. Grazie per la sua famiglia, per suo marito, per suo figlio. Signore, dagli altri figli, Signore, che sia Signore Dio onnipotente, quanto le desidera, secondo la tua parola. Benedicela in ogni cosa. Benedice anche la sorella Lisa, Signore, la sua casa, la sua famiglia, padre, nel nome di Gesù. Benedico Mario, ti chiediamo, padre, di dargli sempre più forza nel pregare nel ringraziarti grazie per tuo figlio Mario grazie per questo fratello meraviglioso Signore grazie per Magdalena grazie per per, per la per la eh, eh, Elisabetta Signore benedice Elisabetta la copriamo col sangue di Gesù Cristo Signore dacci un dolce sonno ti diamo il giorno di domani nelle tue mani pace Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Shalom, shalom, shalom. Pace, pace, pace, pace. Buonanotte, buonanotte Chiara, buonanotte Elisa. Buonanotte Mario Magdalena, pace. Pace, pace, buonanotte, buonanotte. Pace Chiara. Tutto bene? Il, il piede? Se eh, cioè la mano come va, scusa. Eh, va bene, dai. Pregheremo ancora, va bene? Vedrai il miracolo. Dai, pace. Mi senti? Mi senti? Ok, buonanotte. Buonanotte. Sì, sì, adesso sì. Che è successo? Notte. Notte allora, dai. Sì, non più. Niente. Michele. Grazie. Grazie di tutto. Ci mancherebbe. Pace, buonanotte. Pace, pace. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Gesù ti ama se tu vuoi accettare Gesù Cristo come il tuo Signore Salvatore, possiamo pregare questa preghiera insieme. Devi solo accettare Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore Salvatore personale. Amen? Ripeti questa preghiera, dico me, Signore Gesù, io ti ricevo come mio Signore Salvatore nel mio cuore. Signore Gesù, ti chiedo perdono. Lavami con il tuo sangue. Io credo che tu sei il Figlio di Dio. Grazie, Signore Gesù. Scrivi il mio nome sul libro della vita. Riempimi con il tuo Santo Spirito. Liberami, Signore, da ogni iniquità. Purificami, Signore, da ogni pensiero malvagio. Signore Gesù, grazie per avermi salvato. Grazie perché tu sei morto per me e sei risorto il terzo giorno che un giorno tornerai. Amen. Se tu hai fatto questa preghiera, puoi chiamarmi al 327 37 23 249. Ripeto 327 37 23 2 4 9 Se sei vicino da noi possiamo invitarti nella nostra chiesa Se sei lontano possiamo farti conoscere i nostri fratelli le chiese che si trovano in tutto il mondo Dio ti benedica pace di Cristo shalom shalom shalom alleluia grazie Padre